Buonasera, si zampetta da un convegno all'altro, scusate ma c'era un incontro di, sui diritti delle arti a cui non potevo mancare, essendo un incontro nazionale, molto felice di vedere tante persone. I due pensieri in croce che ho sugli alberi li potete leggere direttamente nel libro. Eh, voglio invece fare il mio mestiere e indicare un tema politico che è quello che ci attende voi ehm, avrete visto che nel programma della giunta regionale c'è questa indicazione quantitativa ma enorme di questi 4 milioni e mezzo di alberi che devono essere piantati eh, nel, nell'arco di questa legislatura due anni li abbiamo buttati via col covid quindi adesso ci mancano tre anni è un milione e mezzo di alberi all'anno quindi questa è una bellissima prospettiva certamente in un senso igienico per quello che gli alberi e le foreste rappresentano per il clima e cose che non vi devo certo spiegare io però è anche un tema molto importante dal punto di vista del paesaggio verso il quale c'è una nuova sensibilità penso che tutti voi, Joe, soprattutto quelli che hanno la mia età, si siano accorti che purtroppo sotto la Repubblica, dal dopoguerra ad oggi, noi abbiamo di peso il paesaggio italiano che per fortuna era così bello che avremmo bisogno ancora di due secoli per riuscire a colpirlo in modo definitivo, quindi ci resta ancora tanto da salvare e da rigenerare. Questo progetto dicevo è importante a punto di vista igienico, ma ancora più importante eh, se diventa un grande progetto collettivo della regione. Ora per adesso si è cominciato con il metodo chiamiamolo più semplice, più elementare, cioè di chiedere ai privati mettendo loro a disposizione gratuitamente queste piante autoctone, chiedere ai privati di Acquisire, piantare, curare questo è, è il metodo più semplice perché chiede meno tempo, però non credo che potremmo accontentarci di questo. Quindi il problema che abbiamo davanti è che tutti i soggetti forti che controllano il territorio, quindi i comuni, le ferrovie, le autostrade, i consorzi di bonifica, eh, le diocesi, gli industriali gli agrari i contadini assumono questo compito e lo, e lo trasformino in una dimensione progettuale la forestazione è, deve essere un progetto non può essere un piantare degli alberi come ho fatto io che come ho, detto, ho, piantato, ho piantato due alberi che adesso sono grandi e ogni tanto li vado a trovare quindi ci vuole un progetto e basta, basta che voi io da quando è iniziato questo tema, tutte le volte che giro in macchina in treno guardo dove si potrebbero mettere degli alberi ed effettivamente se iniziate anche voi questo esercizio vi accorgete anche, de, de, de. potete già immaginare il frutto di questo. Ci sono delle zone, ho visto qualcosa a Parma dove ci sono degli industriali piuttosto evoluti, si vede già in certe zone industriali che gli industriali di quel distretto ci hanno pensato, hanno fatto un progetto, hanno chiamato un architetto, anziché chiamare, noi purtroppo quando parliamo di, di, di, di piante ci viene in mente sempre il vivaista, difficile che ci venga in mente un paesaggista, un architetto, un, cioè le forme più elevate di... Quindi è già visibile questo nelle, nelle, nei, po nei pochi casi. Quindi questo è un gran bel tema per, per il futuro, ecco. un gran bel tema. per me è il tema politico più interessante per il futuro. Eh, ha a che fare con la cultura? Io direi di sì. Ha molto a che fare con la cultura che sta estendendo anche i suoi ambiti. Ecco. Eh, beh, dopo di me parlerà Mino Petassini, di cui sono un caro amico da 40 anni, direi. Ah, compiamo i 41 anni di amicizia e questo centro di cui poi Nino vi dirà qualcosa proprio combatte da tanti anni per affermare le scienze naturali le scienze del paesaggio come parte a tutti gli effetti di quella che chiamiamo cultura con la c o con la k quindi eh, Sta cambiando l'idea stessa di cultura che si sta allargando a molti ambiti e giustamente dobbiamo fare un lavoro in questo senso. Eh, io non, non ho nulla da aggiungere, mi sembra già questo un tema abbastanza grande per le vostre riflessioni, se ne avete voglia. Quando girate in automobile date un'occhiata dove si può piantare un albero, eh, intanto godiamoci questi esemplari, no, ho dimenticato di ringraziare, e di elogiare tutti quelli eh, che hanno fatto questo ottimo lavoro che è molto ben fatto, molto ben costruito eh, elegante e quindi bravissimi gli autori eh, penso, spero che sia uno un altro dei segni di rinascita di questo nostro istituto dei beni culturali che abbiamo trasformato ma l'abbiamo trasformato per esaltarlo, non per deprimarlo. L'abbiamo trasformato per far diventare un istituto che ci invidi tutta Europa. Tutta Europa ci metteremo magari un po' di tempo, però ce la faremo. Grazie.